Ciao, oggi realizziamo questa zucchetta di stoffa, perfetta per arredare la casa in autunno. Vi occorreranno della stoffa arancione per la zucca, del filo in tinta, mi raccomando prendetelo resistente, non fatelo come me, del fil di ferro grosso, una stecca di vaniglia, un piatto per la forma circolare della grandezza che preferite e dell'imbottitura per riempire la nostra zucca procediamo questa zucchetta è veramente semplice da fare prendete il vostro piatto e appoggiatelo alla stoffa e ricavatene una forma circolare che andrete a tagliare come ho fatto io se date poi una stiratina è anche meglio io eh, colta da pigrizia non l'ho fatto <ride> Prendete poi il vostro ago con il filo e ad un centimetro dal bordo, o a mezzo centimetro abbondante dal bordo, eh, fate una filza. Vi dico di stare un pochino lontane dal bordo, per esempio c'è fatto che quando andrete a tirare le estremità, potrebbe sfilacciarsi e strapparsi la stoffa, quindi rovinando il lavoro. Voi state un po' lontane e andate a creare appunto eh, queste gugliate, come non so come definirle, scusatemi. Io non sono molto tecnica. Sapete che sono autodidatta, ma tento di farvelo vedere attraverso il video. Spero che insomma si riesca a vedere. È un punto abbastanza semplice fate pure delle gugliate anche ampie in modo da fare prima, non troppo ampie ovviamente perché poi dovete tenere conto che a seconda delle gugliate che fate ricaverete tante pieghe quando andrete a chiudere la stoffa finito il vostro contorno, prendete i due capi, le due estremità del filo e tiratele, io in questo momento le avevo perse eccole qua eh, dicevo, tirate le estremità del filo in modo da far richiudere la stoffa su se stessa in questo modo avrete una sorta di cestino o contenitore che andrà riempito con l'imbottitura eh, io um, ho riso un pochino perché in effetti sembra sapete quelle cuffiette della doccia della nonna ecco, guardate un po' qua se non sembra una cuffia della doccia vabbè, comunque stia, questa è la base della vostra zucchetta prendete l'imbottitura e andate a riempire con, la, con questa la, la stoffa stiate accorte nel senso che cercate una buona via di mezzo perché se riempite poco con poca imbottitura finisce che la zucca eh, risulta molle e floscia e non vi sosterrà la stecca di cannella che è quella che rappresenta il picciolo se la riempite tanto come ho fatto io il filo si spezzerà e fariticherete un pochino a chiuderla perché la stoffa tende a riaprirsi e quindi l'imbottitura tende a saltare fuori, ricorda un po' quei giochini col pagliaccio che salta fuori dalla scatola, l'effetto è quello, vedete è come sta capitando a me vi dicevo di prendere un filo resistente, vi consiglio un filo da ricamo che è un pochino più spesso del filo da cucito. Io non l'avevo a disposizione nella tinta della... che si abbinava alla stoffa. Che si abbinasse alla stoffa. Scusate, l'italiano. <ride> si era tardi e inizio a sragionare. Eh, dicevo prendete un filo resistente in questo modo eviterete di fare una lotta all'ultimo sangue con la zucca come ho fatto io perché l'ho rifatta credo tipo 4-5 volte voi non, non lo vedete perché ho tagliato tutti i pezzi più o meno decentemente del video però l'ho rifatta davvero tante volte quando avete finito fissate con un paio di nodi e otterrete questo bel bucone largo riprendete il filo Infilate di nuovo l'ago e andate a, a rifare un'altra piccola filza proprio per andare a chiudere questo buco che avete lasciato questo vi aiuterà perché ovviamente la tensione del filo sarà abbastanza forte visto che c'è imbott tanta imbottitura dentro e quindi per evitare che si vada a spezzare eh, è una sorta di sicurezza ecco, in modo che non esploda la zucca come è successo a me Andate a uh, richiudere un pochino il buco e a sistemare le pieghe che si sono create uh, quando avete chiuso il cerchio di stoffa proprio per dare questa idea delle coste irregolari della zucca e, um, Intanto che io litigo con la stoffa e tento di chiudere il buco vi do una notizia di servizio Grazie alle ragazze del, um, di Facebook al gruppo di Facebook L'Angolo Creativo Sarò presente, mi hanno dato questa opportunità di essere presente il 21 ottobre ad Abilmente Vicenza. Quindi, se avete voglia di incontrarmi, sappiate che io terrò ben due corsi: uno dovrebbe essere la mattina, uno il pomeriggio, poi gli orari ve li farò sapere e insieme faremo uno dei miei orsangeli, quelli eh, fatti a maglia, quelle decorazioni natalizie che sto facendo a maglia. Troverete dei kit, potrete acquistare semplicemente il kit, potrete acquistare l'orsangelo, sia in versione spilla che in versione decorazione natalizia, oppure fare il corso con me. Mi raccomando, non lasciatemi parlare da, parlare da sola per un'ora con un orso di maglia. <ride> Venite a salutarmi allo stand! comunque davvero un bacione alle tre amministratrici del gruppo dell'angolo creativo eh, Simona, Iaia ed Emanuela e ancora grazie per questa opportunità poi vi darò maggiori informazioni una volta che avete chiuso il buco infilate la stecca di vaniglia e fissatela chiudendo bene appunto eh, la stoffa richiudendo la stoffa e dando la forma della zucca qui mi è caduta anche <ride> ehm, e prendete il filo di ferro se chiudete bene la stoffa con, uh, con il filo non ci sarà bisogno di usare uh, la colla, quindi la stecca basterà infilarla bene a fondo. Rigirate il filo di ferro intorno alla stecca di vaniglia in modo da ottenere uh, il ricciolo, um, degli, degli, non so come si chiamano quelle foglie che si attorcigliano su se stesse tipiche della zucca, comunque... Vi sem semplicemente infilate poi il filo di ferro, sistemate la stecca di cannella. Se volete potete anche tagliarla un pochino più piccola. E comunque sistemate la stecca di cannella, sistemate il filo di ferro. Io ne ho messi due pezzettini. La lunghezza andate completamente a caso, fateli abbastanza grandi in modo che vi venga un ricciolino eh, tagliate, io l'ho tagliato con la forbice tagliate con la forbice e con la pinza come preferite, forse è meglio la pinza perché le forbici tendono a rovinarsi, ma questa qua è di Ikea quindi non era un granché, lo infilate come ho fatto io e appunto arrotolate intorno alla stecca di vaniglia eh, dai questa vaniglia tutta sera che continua la stecca di vaniglia, la stecca di cannella, arrotolate. Ehm, e create questo ricciolino e poi andate a fissarlo dentro nella stoffa. Ripeto, io non ho usato colla perché sono pigra. e Non avevo voglia di tirar fuori la colla a caldo. La pistola della colla a caldo, se volete, fir potete firmare il tutto eh, con un goccettino di colla comunque sia rimane lo stesso se avete estratto bene eh, i nodi avete estratto bene la stoffa intorno alla stecca di cannella non ci sono problemi e rimane fissa così voilà, la vostra zucchettina è fatta ehm, so che dovevo farvi il tutorial del fungo ma non sono riuscita a riprenderlo ma prometto arriverò presto intanto vi saluto e vi do un bacione e al prossimo video ciao